Buongiorno. Con l'arrivo dell'estate siamo qui a proporvi il Valdobbiadene Prosecco Superiore G Brut dell'azienda Dei Favri Spumanti del Veneto. Al naso presenta profumi floreali e primaverili. Al palato si presenta secco e armonico. La temperatura di servizio deve essere tra i 8 e i 10 gradi e il prodotto può essere abbinato per quanto riguarda gli antipasti di pesce tipo la seppiolina di, di Santo Spirito oppure può essere abbinato ad un prosciutto di Parma 16 mesi come aperitivo o in gran finale con delle verdure pastellate del metapontino. Il prodotto può essere acquistato sul sito della compagnia del cavatapio.com ad un prezzo al di sotto delle 10 euro.